I tuoi problemi sono risolti. Oggi chiede, ci so che hai deciso che Ieri i tuoi problemi ero montagne, tra quelle colline ci sarò anch'io. A guardare l'orizzonte del tuo sorriso che va solitario, tu ancora non vai, ancora non vai. sarebbero incontrate in un bosco detto cuore, e i miei occhi nei tuoi occhi si sarebbero tuffati in un del detto amore. Adesso dimmi i tuoi pensieri fioriranno, senza di me sorgerà il sole. No